Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Oggi siamo in un posto diverso perché vorrei darvi dei consigli legati all'utilizzo del microfono. Cantare, cantare, cantare in Libertà Come ben sapete il microfono serve per amplificare la voce però vi do alcuni consigli per come utilizzarlo al meglio se noi dobbiamo fare dei suoni bassi col microfono dobbiamo cercare di tenerlo vicino in questo modo come ben sentite i bassi si amplificano meglio mentre se io questa voce allontano il microfono sentite che non vado ad enfatizzare i bassi quindi teniamo il microfono nelle parti più basse abbastanza vicino in questo modo potremo cantare i bassi in maniera più sonora mentre quando noi facciamo un suono più acuto e magari anche più forte proprio come potenza dobbiamo allontanarlo un po in questo modo avremo modo di non far distorcere troppo le casse se invece noi dobbiamo, abbiamo bisogno di che ne so fischiettare al microfono non dobbiamo farlo in direzione della capsula altrimenti si sente proprio il vento che è fastidioso ma dobbiamo un po' defilarci in questo modo si sentirà il fischio però non avremo l'effetto dell'aria che passa che è un po' fastidioso si pensa che se dobbiamo cantare le acuti, dobbiamo allontanare il microfono. Questo è vero se le acuti sono forti, come abbiamo visto prima, ma se devo cantare un falsetto, anche se il suono è acuto, devo assolutamente tenere il microfono vicino. Non posso allontanare, altrimenti il falsetto non si sentirà perché è comunque un suono leggero. Ricordiamoci di mantenere il microfono in questo modo senza mai coprire la capsula altrimenti potremmo creare dei fastidiosi larsen, dei fischi eh, brutti da sentire o di non avvicinare il microfono troppo agli altoparlanti che sentite che fiscano subito, è molto sensibile, infatti le casse vanno sempre poste davanti a noi che cantiamo e noi dobbiamo utilizzare una monitor, una cassa spia per ascoltare la nostra voce oppure se abbiamo possibilità di acquistare un in-ear monitor cioè delle monitor eh, con le cuffie è ancora meglio se non sei un cantante lirico hai bisogno per forza di utilizzare un microfono per cantare gli altri generi musicali quindi sappilo usare al meglio ciao, se ti è piaciuto il video ti invito a mettere un bel mi piace qui in basso